In questo video vediamo come eh, caricare file di diversi formati presenti sul nostro computer in Google Drive per salvarli quindi nel cloud e averli a disposizione poi da qualunque dispositivo. Eh, quindi clicchiamo sulla solita icona che ci presenta le diverse app di Google e andiamo a cliccare su Drive. Se non siamo già connessi con il nostro account, eh, chiaramente ci chiede le credenziali per entrare, cosa che io and adesso andrò a inserire. Una volta che siamo connessi, eh, la prima volta chiaramente troveremo il nostro Google Drive completamente vuoto. Eh, man mano che inseriremo dei, dei file, dei documenti, eh, troveremo ehm, tutte le cartelle ordinate secondo il nome che gli abbiamo attribuito noi in ordine alfabetico mentre i file che abbiamo inserito semplicemente in google drive senza andarli a posizionare in una cartella particolare in fondo sempre in ordine alfabetico qui in alto abbiamo eh, la eh, scusate che mi scappa il mouse niente da fare allora, in alto abbiamo l'anteprima la, uh, degli ultimi ehm, file che abbiamo aperto per ehm, permettere un accesso rapido. Posso visualizzare eh, i miei file sotto forma di elenco, quindi prima le cartelle, poi i file, tutto in ordine alfabetico, altrimenti cliccando qui a destra, in alto, ehm, sotto forma di griglia. Eh, quello che cambia essenzialmente a parte un fattore puramente estetico è che per quanto riguarda i file viene sempre offerta ehm, un'anteprima questo può essere eh, comodo eh, io mh, sono più abituata all'elenco all allora prima cosa come facciamo a caricare dei file dal nostro computer eh, all'interno di Google Drive andiamo qui in alto a sinistra e clicchiamo nuovo adesso vi faccio vedere che ehm, creo una nuova cartella dove andrò a inserire i file che vado a caricare adesso eh, le do un nome adatto ad essere in cima alla lista in modo che non devo andarla poi a cercare e eh, adesso apro questa cartella in modo tale che vedete che è vuota perché l'ho appena creata in modo tale che eh, i file che vado a caricare saranno inseriti direttamente in questa cartella ora vado a scegliere i file a selezionarli dal mio computer vi faccio notare che posso caricare un file o posso caricare anche una cartella con tutto il suo contenuto diciamo in una, con un'unica operazione questa opzione però è presente so, mh, soltanto nel momento in cui state utilizzando eh, il browser di Google, cioè Google Chrome. Altrimenti visualizzerete soltanto la possibilità di caricare un file alla volta. Adesso comunque vado a utilizzare questo caricamento di file. E è già posizionato nella cartella dove ho i file da caricare. Posso caricare un file Word quindi clicco su apri e mi carica il file, eccolo qui, eh, posso caricare chiaramente qualunque tipo di file, per esempio adesso voglio caricare questa mh, presentazione powerpoint, lo posso fare come prima, cioè andando a cliccare adesso su apri o semplicemente trascinando e eh, già che ci sono mh, posso anche caricare un file excel e infine un file immagine e infine poi andrò a caricare anche un pdf eccolo qua ecco ho caricato quindi 5 file di diverso formato Um, su ognuno di questi file adesso se faccio un doppio clic quello che ottengo per esempio se apro il foglio elettronico è di vedere visualizzare il contenuto di questo file ma chiaramente non ho modo di interagire con il contenuto non lo posso modificare non posso fare niente lo, la stessa cosa avviene se eh, faccio doppio clic sul pdf sull'immagine o sul documento ehm, word come faccio invece per rendere editabili tutti questi file? Allora, per esempio col documento mh, Google lo vado a selezionare, un'operazione simile si fa con gli altri formati, lo seleziono, clic destro e vado a dire di aprire con documenti Google. In questo momento Google sta convertendo il mio documento Word in un... Uh, in un suo, nel formato di Google documenti. Ecco, vedete che in questo momento ottengo un documento di testo perfettamente editabile, può capitare soprattutto con le tabelle o con queste cose che si perda eh, qualche informazione sulla formattazione, quindi che bisogna andare, è necessario andare un po' a riaggiustare tutto quanto, e questo è mh, perfettamente editabile diventa un, un documento eh, com, che ho salvato nel cloud e che posso editare eh, non ho bisogno di cliccare su alcun pulsante salva perché le modifiche vengono salvate automaticamente in modo istantaneo e ehm, posso andare a rinominare il file quindi a cambiargli il nome e eh, chiudo e torniamo nella schermata principale eh, del nostro google drive come vedete adesso io ho eh, il documento word originale che ho caricato ma in questo momento ho, ho un secondo file che è quello in formato google documenti eh, quindi eh, non va a sostituire il file che ho eh, caricato ma va a creare una copia nel formato google eh, la stessa cosa posso fare con ehm, le presentazioni PowerPoint, la seleziono cl clic destro, apri con presentazioni Google, me la converte nel formato presentazioni Google, che sarà poi editabile, modificabile, eccetera, esattamente come abbiamo visto un attimo fa per il documento Word. Quindi eh, lo stesso discorso, posso cambiare eh, rinominarla andando a modificare il nome qua su in alto a sinistra oppure lasciare esattamente lo stesso nome chiudo questo documento e torno all'ambiente principale di google come vedete eh, anche nel momento in cui il nome del file è uguale identico non si creano problemi perché il formato è diverso questo è un PowerPoint, è quello originale che ho caricato questo invece è la sua conversione nel formato presentazioni Google stesso discorso lo posso fare col foglio elettronico gli dirò apri con fogli Google e vedrete che mantiene tutte le, eh, fun le funzioni di un foglio elettronico quindi se avete inserito formule, filtri eccetera rimarranno ovviamente e quello che però volevo farvi vedere è che mh, con le immagini e con i file pdf eh, è possibile mh, andare a recuperare il testo contenuto nei pdf o all'interno di un'immagine e trasformarlo in un testo editabile quella che diciamo si chiama funzione OCR Appunto per farvi, questo, per farvi vedere questa funzionalità ho caricato un'immagine con dentro del testo. Eh, funziona anche se all'interno dell'immagine c'è poco testo e qualche frase e poi c'è un'immagine vera e propria. Questa cosa che vi farò vedere adesso va a recuperare il testo. Quindi eh, questa è un'anteprima dell'immagine. Io cosa faccio come prima? la seleziono clic destro apri con documenti google anche se non è un documento di testo vado a, a convertirlo in un documento google adesso vedrete che mi crea un documento di testo dove in alto avrà inserito l'immagine originale e sotto è andato a inserire del testo editabile che è andato a leggere all'interno dell'immagine vedete che eh, la formattazione non è sicuramente perfetta andrà un po' sistemata per esempio andando a modificare vado a prendere a dare a tutti lo stesso font e la stessa, mh, e la stessa dimensione e ho sistemato il testo questo può essere utile per esempio pensate se eh, fate una fotografia della pagina di un libro questa immagine quindi poi se la caricate e la aprite con documenti google avre avrete il testo eh, della pagina del libro che avete fotografato all'interno di un documento di testo editabile chiudo qui e eh, la stessa cosa è possibile farla eh, con un pdf questa è una pagina pdf di testo se la selezione faccio clic destro e la apro con documenti Google, anche in questo caso ehm, verrà recuperato il testo all'interno del PDF trasformato in un documento di testo editabile. Tenete presente che nel momento in cui sul PDF ci fossero eh, tabelle o formattazioni strane, queste vengono perse in questa conversione, andreb andrebbero poi tutte eh, risistemate manualmente.